sei modi di mentire da riconoscere questo è l'argomento di questo video in cui provo a soffermarmi su quali sono sei modalità di mentire che capitano spesso nei rapporti di coppia, nei rapporti interpersonali e che le persone spesso non riconoscono e questa cosa, l'esigenza di fare questo video nasce dal fatto che lavorando con le coppie spesso capita che i partner finiscano per etichettare quello che ci dice l'altra persona eh, come eh, motivo non spesso soltanto come una bugina ma spesso finisce per essere un'occasione per etichettare l'altro con una diagnosi, cioè in coppia spesso le, per le, le persone finiscono per eh, giocare un po' la diagnosi Facile, finire per avere sempre questa strana convinzione di stare con un narcisista, cioè appena eh, colgono che l'altra persona menta, che ci sia un tradimento, che ci sia un qualche comportamento scorretto, che l'altra persona abbia alcuni atteggiamenti ritenuti egoisti, eh, finiscono per etichettare l'altro con una diagnosi e finendo per dietro questa diagnosi poi non riuscire bene a raccapezzarsi su cosa possa essere opportuno fare. E in parole del poi a volte capita che effettivamente alcune persone abbiano delle diagnosi e che ci sia dietro un problema clinico su cui ragionare. Contemporaneamente, però, invece, nella maggior parte dei casi, la questione non è clinica, la questione non arriva a quel punto. Solitamente quello che più spesso accade è che le persone mentano, perché capita effettivamente che molte persone tendano ad avere questo comportamento senza avere una diagnosi di disturbo di personalità. Perché? Ricordiamoci che eh, dire che qualcuno è un narcisista, noi a volte magari lo possiamo dire con una certa leggerezza, mentre in realtà stiamo facendo una diagnosi di disturbo di personalità che è una roba piuttosto pervasiva no? all'interno della, della vita e della personalità dell'altra persona. Mentre invece che una persona menta può essere semplicemente, per quanto grave, un comportamento disonesto, scorretto che purtroppo definisce quella persona o quel momento di quella perso di vita della persona o quella, per quella situazione in cui quella persona ha deciso di comportarsi così e quindi per quanto possibile forse può essere utile diventare un po' più esperti nel riconoscere le bugie nel riconoscere il modo in cui alcune persone mentono per far sì che si riesca a leggere questo tipo di comportamenti anche per quello che sono senza per forza estenderle tutto il resto per questo voglio fermarmi su sei modi di mentire da riconoscere, che è importante provare a riconoscere e su cui è importante non andare in confusione. Di cui il primo, che prenderei per quanto possibile, è proprio la, la bugia classica, cioè rispondere con una falsità a domanda diretta, netta, concreta, evidente, rispondere dicendo qualcosa che evidentemente non corrisponde alla realtà, non corrisponde a verità e questa è proprio la bugia più classica che ci sia e contemporaneamente non c'è cioè, niente di facile una, nel gestire e nel riconoscere una bugia simile perché noi possiamo riconoscere che qualcuno ci ha detto una falsità soltanto se sappiamo qual è l'alternativa vera e a meno che non siamo stati noi presenti in quella, in, quel in quella situazione quindi sappiamo la nostra verità che poi è sempre una prospettiva e anche su quello spesso non siamo del tutto convinti di quale sia il nostro punto di vista quando l'altro con grande convinzione afferma qualcosa di diverso da quello che noi pensiamo di sapere quello che può succedere poi invece è un meccanismo in cui per andare a verificare la bugia dell'altra persona abbiamo bisogno di altre fonti e noi sappiamo ormai che una piega contemporanea riguarda il tema delle fake news, il fatto delle informazioni false, che non si basano sul fatto di essere chissà quanto credibili, ma si basano sul fatto di essere diffuse e ripetute a martello da tante altre fonti. E infatti noi spesso crediamo le cose non tanto perché sono vere o sono false, sono credibili oppure no, ma perché lo dicono tante persone o lo dice qualcuno che riteniamo attendibile. E chi più attendibile del nostro partner nel momento in cui ci fidiamo e amiamo quella persona? Cioè, quello che succede è che a volte è difficile capire cosa c'è dietro una bugia per il fatto che dobbiamo, per mettere in dubbio quella bugia dobbiamo mettere in dubbio la fonte, dobbiamo anche mettere in dubbio quanto ci fidiamo della persona con cui stiamo parlando. Se decidiamo di fidarci dell'altra persona, a volte effettivamente rischiamo di non riuscire a cogliere quella che può essere invece una bugia evidente. E capita che a volte le persone, riferendosi agli altri che sono in coppia, dicano che non si rendono conto di cose evidenti, ma forse così evidenti non sono, se c'è qualcuno che ci crede o qualcuno che dice delle cose che altrimenti non sembrano credibili. Quando succede questo, quindi, iniziamo a considerare che anche nel caso in cui una bugia sia il più semplice possibile, è difficile comunque risolverla. Cioè, quello che succede è che le bugie seminano dei dubbi, e anche nel caso in cui poi noi si creda un'alternativa, come succede con le fake news, no guardiamo poi un altro articolo che ci dice un'altra un cosa che ci sembra più credibile, alla fine crediamo a quella, pensiamo che ce ne siano altre notizie che sono false, ma comunque rimane un dubbio del ma se così tanti hanno detto quella cosa è davvero possibile che sia del tutto falso? E questo è già soltanto un modo di mentire, semplice. Chiaro e complicatissimo e partendo da questo quindi figurarsi gli altri. La seconda modalità di mentire che voglio esplorare, che su cui voglio soffermare l'attenzione, riguarda invece quelle che a volte vengono definite le bugie bianche, cioè le omissioni, il non rispondere alla domanda che è, anche vengono etichettate appunto come bugie bianche a volte proprio perché sembra quasi che ci sia qualcosa di un po' più innocente nel non dire una falsità ma semplicemente non dire una verità astenersi dal dire qualcosa su un argomento. È un qualcosa che spesso viene eh, utilizzato senza essere eh, quasi del tutto consapevole del fatto che si stia dicendo qualcosa di, eh, di falso o contro qualcuno, che si stia danneggiando qualcuno mettendo una verità, ma questa cosa invece spesso anzi suona per molte persone quando anche lo mettono in pratica eh, come se avesse un qualche senso protettivo nei confronti di qualcun altro che non sarebbe in grado di, di sostenere e gestire tale verità e quindi lo teniamo all'oscuro di qualcosa quando succede questo quindi è curioso come le bugie bianche le omissioni spesso vengono percepite come protettive da chi le utilizza nei confronti dell'altra persona all'idea di proteggere da una verità scomoda ma è strano come a volte capiti nei contesti familiari che alcune persone a volte quindi dicano oh non dire questa cosa a papà non dire questa cosa a mamma non dire questa cosa a tuo fratello a tua sorella perché eh, quando dicono questo non si accorgono di star coinvolgendo l'altra persona invece in una bugia e così facendo coinvolge, starla coinvolgendo in un qualcosa di molto complesso e difficile da poi dirimere una volta iniziato ma che quando l'altra persona quindi viene a scoprire quella verità quella bugia e quindi scopre la verità a volte succede che la persona stessa se la prenda più per il contenuto dell'omissione dell che non per l'omissione stessa mentre invece rispetto all'omissione stessa capita molto frequente che le persone anche sapendo che mi hanno tenuto oscuro di queste cose a volte abbia difficoltà a gestire quello Le emozioni che prova rispetto al sapere di essere stato escluso perché da un certo punto di vista questa bugia a volte anche le vittime tendono a percepirla come protettiva verso se stessi. E quando succede questo, succede un cortocircuito, in cui assolutamente rimangono poi dei non detti, dei, dei rancori all'interno della relazione familiare, di coppia, o quello che è in cui si è creata questa omissione, e quella che in qualche modo a volte viene, viene utilizzata come qualcosa di protettivo, invece danneggia i rapporti, danneggia le relazioni perché danneggia, se viene scoperta, danneggia la relazione con l'altra persona che sa di essere stata esclusa e quindi magari sente di non potersela prendere fino in fondo, però in realtà eh, sa che è successo qualcosa di, di grave nel rapporto con quella persona e magari disinvestirà un po' del rapporto con essa. E contemporaneamente danneggia anche se non viene scoperta perché crea comunque un non detto che allontana le persone e che fa sì che poi si sia sempre in minore intimità e in minore coinvolgimento. E quindi... In ogni modo che vada comunque danneggerà sempre in qualche modo un po' la relazione. Questo quindi anche quando viene scoperta a volte crea una serie di meccanismi secondari che possono mandare un po' in cortocircuito. Okay. Questo era un po' il secondo modo di, di mentire che vorrei che imparassimo a riconoscere quando viene utilizzato. Un terzo invece modo che è importante, che riusciamo a riconoscere, riguarda una cosa che si vede tanto in ambito eh, di tribunale, no? quando c'è una persona che viene chiamata a testimoniare di qualcosa su cui è un po' scomodo che dica qualcosa e dice non mi ricordo, Dico eh, dove sei stato tal giorno non me lo ricordo. E questo è un, um, un modo di mentire che è davvero complicato da gestire per chi la subisce questa bugia perché ci porta a scontrarci con un muro di gomma. Noi dall'altra parte sentiamo che l'altra persona ci dice che non si ricorda e non possiamo mai sapere del tutto fino in fondo se davvero non si ricorda quella cosa o se invece sta facendo finta di non ricordarselo. Anche quando siamo quasi sicuri che se la dovrebbe ricordare, a volte si creano una serie di meccanismi per cui abbiamo difficoltà a insistere su quella cosa perché poi, boh, se l'altra persona continua a dire non ricordo, non ricordo, non ricordo, cosa facciamo? Questa cosa quando è in, amb è in ambito di tribunale, infatti, lì vabbè, sono tutti ormai abituati a sentirsi ripetere a ogni processo che qualcuno non si ricorda qualcosa di fondamentale e quindi semplicemente vanno avanti con il resto delle informazioni e se ne fregano perché non c'è un rapporto diretto. Ma la scusa del non ricordo è popolarissima gli adolescenti. Gli adolescenti la usano veramente come se fosse un jolly su qualunque cosa quando vengono ripresi, presi in castagna sul fatto di aver sbagliato qualcosa, dicono: ma io non mi ricordo quella cosa dove eri in quel, quel momento lì? Non ricordo perché l'avete fatto, non mi ricordo. E di fronte a questo giochetto abbastanza infantile del non ricordo. Spesso capita che le reazioni possono essere due. O si ignora il non ricordo e si decide sulla base delle informazioni che si ha, che è la scelta più opportuna, ma quando si fa questo, a volte si viene attaccati nell'idea di essere stati ingiusti e quindi si danneggia il rapporto con la persona punita. Che è una cosa che spesso invece i genitori, i genitori non riescono a fare, o quindi o i partner a volte non riescono a fare nei confronti dell'altra persona che amano, da cui vogliono essere amati e da cui sapere di starli condannando per qualcosa che loro dicono di non ricordare rischia di creare una, una frattura nel rapporto con l'altra persona che quindi fa sì che il non ricordo finisca per, per un essere impunito, per un non far niente, per dire vabbè passiamo, passiamoci oltre finché non ci sarà quell'occasione in cui potrò finalmente affermare tu non potrai dire che non te lo ricordi perché ci sarà scritto nero su bianco. È una di quelle cose che quindi quando succede crea un meccanismo per cui se si vuole eh, insistere su quella cosa bisogna essere anche disposti a mettere da parte il rapporto con l'altra persona e saper valutare che una persona che davvero ci ama sarebbe opportuno che accettasse le eventuali conseguenze del non ricordarsi delle cose fondamentali cioè se non si sta ricordando un dettaglio che è una cavolata pazienza ma se non si ricorda qualcosa di evidente del proprio quotidiano è ragionevole che l'altra persona sappia e, pe e riconosca che è comprensibile che suona come una bugia. E quindi riconoscere questo eh, crea un clima di collaborazione che quando non c'è, invece si creano tutta una serie di eh, ricatti morali più o meno espliciti, che invece fanno spesso finire la cosa in nulla di fatto. Questo quindi era un terzo modo, partendo dal rispondere con falsità, non rispondere, o dire che non, si, non ci si ricorda niente. Una quarta modalità invece è una modalità un po' più elusiva che riguarda a volte quindi ignorare la domanda che ci viene fatta e scegliere di cambiare discorso scegliere di cambiare argomento passare al parlare di qualcos'altro che è una cosa che Capita spesso che le persone facciano con interlocutori che non si accorgono di questa cosa, cioè quando viene fatta c'è una deviazione all'interno del discorso, l'interlocutore, alla fine non capisce che si è cambiato argomento e finisce anzi, per eh, a volte continuare quindi il discorso e magari finire per non ritornare su quella domanda e quindi il chi voleva mentire l'ha scampata. Tra l'altro, una cosa curiosa di questa strategia è che a volte capita che anche chi riconosce che l'altra persona sta cambiando il discorso. Eh, spesso volentieri comprensibilmente provi ad avere un approccio negoziante collaborativo con l'altro e quindi non vada a incalzarlo subito sul e guarda che non mi sta rispondendo sta chiamando argomento che sarebbe un modo un po diretto stile ragionevole ma un po stile di, eh, di affrontare la questione quindi a volte capita di lasciare che l'altra persona parli e che si dica, eh, dica quello che vuole dire e così facendo però finisca invece per perdersi il discorso, per alla fine arrivare a parlare di altre cose e finisca poi per non sapere bene eh, come riprendere l'argomento e a che punto della, della conversazione riprendere quel, riprendere quel tema. Cioè quello che succede è che anche se una persona si accorge che l'altra persona ha schivato il discorso, finisca invece spesso per non riprenderlo più. E così facendo finiamo per dimenticarci della questione magari ce ne accorgiamo in un secondo momento, in cui ci accorgiamo che, ah ma io ho fatto quella domanda e mi ha risposto, cosa mi ha risposto? E ci accorgiamo che noi non sappiamo la risposta alla domanda che abbiamo fatto, perché in realtà non ci hanno risposto. O magari capita alcune volte che diciamo a qualcun altro che cosa ci hanno risposto e finiamo per accorgerci che invece la risposta non è soddisfacente perché parlava di altro. Così riprendiamo il discorso con quella persona in un secondo momento, riparliamo della cosa e scopriamo che parlarne in un secondo momento è quasi impossibile perché alla fine l'altra persona o sostiene di aver già risposto o prova a ridirci di nuovo la stessa cosa o non è più chiaro l'argomento, non si creano più le situazioni adatte per parlarne e si finisce per andare in confusione. È una cosa che succede molto molto spesso questa cosa qua. Un'altra modalità invece, una quinta modalità a parte, che potrebbe essere l'epilogo del bugiardo disperato, che però metto come quinta e non come sesta posizione per un motivo, è l'aggressività che la persona presa in castagna in difficoltà a un certo punto mostra un po' i denti, alza un po' il tono di voce, diventa più aggressiva, fa finta di offendersi e inizia a cercare di difendere il proprio punto di vista senza rispondere in maniera diretta a quello di cui sta parlando, perché eh, rispondere in maniera diretta invece eh, la, lascerebbe la persona scoperta e vulnerabile al fatto che si scopre che in realtà le cose sono andate diversamente da come sta dicendo. Quando succede questo? Quello che è il tentativo che fa il bugiardo è di intimorire il suo interlocutore con i toni, con gli atteggiamenti, con i ricatti, eh, con, facendo del vittimismo, mostrandosi fragile, nei casi più esasperati arrivando a violenza non solo verbale ma anche fisica, ma ci sono delle situazioni in cui eh, poi questo meccanismo quando lo riconosciamo... Possiamo affrontarlo con calma, spesso in un secondo momento, perché poi l'interlocutore non è più disponibile alla collaborazione quando ha alzato i toni a quel modo. Diversamente, una cosa che spesso succede è che alcune persone non riconoscono la bugia in questo, ma riconoscono invece una fragilità. Pensano che l'altra la, persona sia fragile, sia in difficoltà, magari siamo stati, a volte può capitare di avere quel pensiero in cui... Eh, riteniamo di essere stati noi ad aver provocato quella fragilità e quindi che in qualche modo il nostro interlocutore si è giustificato nel non saper bene come gestirsi e come fare. Quando succede questo, quindi finiamo per prenderci cura dell'altra persona quando in realtà l'altra persona non è in quel momento una persona di cui prendersi cura, è una persona da cui stare un po' a distanza perché è diventata aggressiva e problematica. Infatti, quello che succede in quelle situazioni è che poi. Eh, a volte ci si perde un po' nel senso di responsabilità per l'altro e ci si dimentica che ognuno è responsabile delle proprie azioni, delle proprie emozioni, di quello che gli passa per la testa. Se l'altra persona non si sta gestendo è opportuno che questo diventi un'ulteriore questione e problema di cui parlare e che non sia invece una questione così lasciata in aria e di cui prenderci carico al posto dell'altro. Anzi, se no in questo modo davvero cadiamo in un vortice davvero di cui è difficile poi uscire. Questo l'ho messo tra l'altro come quinto modo di mentire e non come sesto perché, su sei, perché il sesto modo invece su cui ritengo che possa essere utile porre attenzione riguarda invece una particolare amalgama di illusione e omissione, cioè quella strategia per cui, che è abbastanza difficile da mettere in pratica, però chi lo fa, a volte davvero lo fa in maniera magistrale e non ci si capisce niente con le persone che parlano così, cioè sono quelle persone che scelgono di non tanto cambiare argomento ma cambiare domanda e quindi a domanda precisa riformulano la domanda cambiando alcuni dettagli e rispondono a quella domanda portando avanti quella risposta finendo per nascondere la propria bugia sotto un cumulo di verità in cui bisogna essere davvero attenti e concentrati per capire che la persona in realtà non ha risposto a quello che gli abbiamo chiesto ma ha risposto a un'altra cosa. Cioè quando succede questo diventa davvero complesso riuscire a orientarsi e capire che cosa sta succedendo e visto che spesso questi discorsi poi cadono su argomenti emotivamente molto forti, molto convincenti, il partner, l'interlocutore in quel momento se è coinvolto finisce spesso e volentieri per non accorgersi del fatto che l'altra persona stia mentendo. Quando capita che la persona abbia le competenze per rendersi conto che quella sia una bugia, allora quello che può fare, che può provare a fare, è iniziare una lunga spiegazione del fatto che quella non era la domanda che era stata fatta e così facendo può iniziare un, una rincorsa intorno al definire quale sia la domanda, che è un qualcosa che con certe persone a volte è quasi esasperante perché non si arriva da nessuna parte e si crea poi un enorme dubbio tra il... Mi sta mentendo o non sta davvero capendo cosa gli sto chiedendo? E questo poi è il filo conduttore di tutte le bugie, no? Il fatto che non è che servono per necessariamente mentire, quando, cioè non servono, non è che servono necessariamente per far sì che l'altra persona non abbia accesso alla verità, anche quando l'altra persona ha accesso alla verità, le bugie seminano dei dubbi che possono essere complicatissimi da gestire. Infatti comunque in generale poi molte persone soprattutto nei rapporti di coppia che è l'argomento su cui eh, nasce lo spunto per questa, questa disamina delle bugie soprattutto nel rapporto di coppia molte persone cercano di reagire a queste, a queste bugie con uno spirito di collaborazione nel tentativo di cercare di ottenere insieme all'altro delle risposte una verità, un piano comune con anche un certo grado di fiducia con un bugiardo cioè, quella situazione in cui eh, tu mi hai tradito, ma non lo stai ammettendo, ma io pretendo che tu lo ammetta perché è corretto e giusto che tu ammetta quello che hai fatto. Cioè, a volte la collaborazione arriva a dei paradossi di richiesta di fiducia da parte, e richiesta di sincerità da parte dell'altro che non sono ragionevoli. Cioè, non è ragionevole aspettarsi che dall'altra parte ci sia tutta questa collaborazione quando diventa evidente che ci sono delle serie bugie in corso. O meglio, quindi partire con uno spirito collaborativo è opportuno, è sensato che ci sia fiducia, che si costruisca fiducia all'interno del rapporto di coppia e che la si utilizzi questa cosa è estremamente importante. La fiducia e la collaborazione sono due pilastri importanti del rapporto di coppia, e quando sono un po' in, in bilico è importante provare a lavorare su questi per cercare di fare in modo che quelle che sembrano delle bugie o che sono delle bugie si possano affrontare insieme. Assolutamente sì, ma quando. La persona sta mentendo e ci sono delle fragilità sulla fiducia e sulla collaborazione a volte il danneggiamento di questi due pilastri del rapporto di coppia crea un effetto a catena in cui si crea un terzo problema che a volte non è così chiaro per i partner che subiscono le bugie cioè il fatto che queste due cose siano danneggiate crea e porta all'emersione di un altro elemento problematico del rapporto di coppia la slealtà cioè quello che succede è che quando una persona poi continua a insistere nel mentire nell'utilizzare delle strategie per gestirsi con noi all'interno del rapporto di coppia del clima familiare quello che succede è che poi il meccanismo diventi un non avere più a cuore quello che è importante per l'altro cioè l'essere leali ma piuttosto diventi un utilizzare strategie per contenere e gestire l'altro creando un clima di collaborazione ma di di sfida, di avversità, di in cui tutto è testato per contenere l'altro e per gestire l'altro e quello è esattamente l'opposto di quello che invece servirebbe all'interno di un rapporto di coppia di ordine familiare, cioè un contesto in cui sarebbe opportuno invece che ci sia intimità, collaborazione, prendersi cura l'uno dell'altro per quanto possibile e che ci sia fiducia e l'idea di una certa progettalità nell'andare nella stessa direzione. Senza che questo debba essere idiliaco, ci sta che tutti i rapporti di coppia poi hanno le loro fragilità, però contemporaneamente quando tutto diventa un modo di gestire l'altro eh, a, a cui non ho un rapporto diretto e intimo ma con cui ho un rapporto filtrato da tutto questo, lì abbiamo un problema grave. Considerando che eh, è importante quando succedono situazioni di questo genere quindi provare a utilizzare anche l'informazione che io ho provato sinteticamente adesso a dire per cercare di riconoscere questi modi di mentire così da cercare di poi togliersi uno tra tutti i dubbi il più fondamentale, cioè se l'altra persona sta mentendo o c'è un frattendimento di fondo. Provare a spiegare all'altro qual è la bugia su cui si ha il dubbio, qual è la struttura della bugia di cui si ha dubbio, è importante per cercare quindi di costruire con l'altro una visione comune di quello che forse si può ritenere bugia, così da cercare invece di provare a risolverla, chiarirsi e continuare quindi a essere collaborativi, con fiducia, leali e intimi nel rapporto di coppia. Se l'altra persona su un discorso simile inizia a campare scuse, a scappare, a evitare, anche nel caso in cui fosse in buona fede sta mostrando comunque slealtà, perché noi abbiamo un dubbio e se quel dubbio ce l'abbiamo una volta ogni tanto è lecito e non è un dubbio su tutto e quindi c'è un problema, di un, un altro tipo dal punto di vista di fiducia nel rapporto, ma se è un dubbio lecito che l'altra persona si fermi con noi a lavorare nel costruire una risposta più sana e una visione condivisa di cos'è la verità, quello è un aspetto di collaborazione e lealtà che, è importante, che ci sarebbe ragionevole aspettarsi dall'altra parte mentre quando l'altra persona ci liquida con il sono tutti i problemi tuoi e sta mostrando l'aggressività che dicevamo quando ignora la nostra domanda sta omettendo quando sta provando a cambiare la questione sta utilizzando quelle altre strategie che dicevamo ci sono tante cose quindi che può capitare che l'altra persona faccia alcune cose le facciamo a volte inavvertitamente quindi parlarne metterle nero su bianco può essere utile per lavorarci insieme in coppia e cercare di stare in una collaborazione mentre invece altre volte quando ci si perde in, un, in una miria di bugie in cui non si sa si è pieni di dubbi non si sa più cosa fare Lì forse a volte chiedere aiuto può essere fondamentale per iniziare a capire che cosa è sincero e che cosa no, ma altrettanto quello che è importante davvero è non basare tutto sulla collaborazione, quando forse dall'altra parte c'è non tanto un partner, un amico, una persona di cui fidarsi, ma c'è un nemico. E per quanto a volte i proverbi dicano diversamente, non teniamoci i nemici in casa, ma cerchiamo di mantenere una certa distanza con le persone che rischiano invece di. Eh, intossicare e danneggiare troppo la nostra vita. Spero che quindi questa breve disamina di sei modi di mentire da riconoscere sia sufficientemente chiara. Eh, per tutto il resto scrivetemi nei commenti. Io sono Valerio Celletti, ci vediamo al prossimo video.